Scusate e possiamo ripartire. Allora, buonasera a tutti, nuovamente presentazione delle attività del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione e Scienze Matematiche. Cominciamo col perché studiare a Siena. Abbiamo detto che Siena è una università tra le più antiche in Italia e in Europa ed è un'eccellenza in ambito didattica e ricerca. È una città con un'ottima qualità della vita universitaria ed è... Lo diciamo con orgoglio: una città bellissima. Eh, è un capoluogo di provincia, circa 54.000 abitanti, 80.000 se si considera l'area urbana. L'università vede circa 16.000 studenti universitari, 15 dipartimenti, eh, due poli universitari, una sede decentrata e 5 biblioteche di area per lo studio individuale. Eh, è un ateneo che da sempre si caratterizza per i servizi allo studente. Eh, Qui potete leggerne alcuni, ma a testimonianza del fatto che Siena è una eh, università molto attenta ai servizi allo studente, c'è il fatto che nel corso degli anni si è sempre piazzata ai primi posti delle classifiche del Censis che per l'appunto misurano la qualità dell'accoglienza di una università. In questo avete visto sicuramente nei giornali, nel 2017-18 e nel 2018-19 Siena era al primo posto tra gli Atenei medi, nel 19-20 si è piazzata al secondo, subito dopo Trento. Quindi un'eccellenza da questo punto di vista che si mantiene nel corso degli anni. Allora, naturalmente, immagino che molti di voi, anche per eh, la modalità inusuale con cui si svolge questo Open Day, si chiedano che cosa succederà nel 2020-21. Ebbene, l'Università di Siena ha preso un impegno molto forte, cioè tutti gli studenti che non potranno essere presenti a Siena per qualunque motivo potranno seguire le lezioni a distanza. La teledidattica è già stata attivata nel secondo semestre del 2019-2020, ci sono sia lezioni sincrone, cioè in diretta, che asincrone, registrate, a cui gli studenti possono poi assistere eh, liberamente nei tempi e nei modi che preferiscono, abbiamo eh, il ricevimento studenti in forma telematica, ci siamo attrezzati per eh, eh, svolgere i laboratori o in modo virtuale, addirittura in modo distribuito, in alcuni casi abbiamo inviato addirittura eh, del materiale a casa agli studenti per svolgere le esercitazioni di laboratorio, eh, garantiamo lo svolgimento di esami scritti orali a distanza per coloro che non possono farli in presenza. Il nostro obiettivo naturalmente è quello di tornare a vivere presto l'università in presenza, perché questo è quello che ci piace fare, ma vogliamo anche cercare di cogliere le opportunità positive che questa situazione certamente molto negativa eh, ci ha consentito di mettere in atto e crediamo che anche in futuro questi strumenti eh, telematici possano integrare e contribuire a migliorare la didattica in presenza. Passiamo ai nostri corsi di studio, quelli di ingegneria e matematica per cui siamo qui oggi. Il corso di laurea, I corsi di laurea triennali sono tre, ingegneria gestionale, matematica e ingegneria informatica dell'informazione che si articola in quattro curricula, elettronica, sistemi di automazione, sistemi informatici e telecomunicazioni. A seguire ci sono quattro corsi di laurea magistrale, della durata di due anni, Engineering Management, che è la naturale prosecuzione di ingegneria gestionale, Applied Mathematics, per la prosecuzione di matematica, e questi due corsi di laurea, Artificial Intelligence and Automation Engineering, Electronics and Communications Engineering, che in qualche modo sono la prosecuzione naturale dei quattro curricula di ingegneria informatica e dell'informazione. Come vedete tutti i nostri corsi di laurea magistrale non solo hanno un nome in inglese ma sono svolti interamente in lingua inglese e, questo, e a seguito di questo c'è anche il dottorato di ricerca che completa il ciclo della formazione su tre livelli, che è la formazione alla ricerca, dura tre anni e anch'esso è erogato in lingua inglese. Perché la scelta delle lingue magistrali? In inglese il nostro Ateneo si caratterizza per una forte spinta verso l'internazionalizzazione, ma per il nostro dipartimento l'inglese è prima di tutto la lingua della professione, i nostri ingegneri, i nostri matematici, quando eh, vengono ad affacciarsi sul mondo del lavoro si eh, trovano a interagire con un contesto internazionale, quindi la lingua di riferimento è la lingua inglese. Inoltre l'inglese ci consente di creare un ambiente di studio internazionale per cui ormai da diversi anni studenti stranieri vengono qui o per fare un semestre con gli scambi di mobilità internazionale come gli Erasmus o gli Overseas ma anche per iscriversi all'intero corso di laurea magistrale e quindi studenti stranieri e studenti italiani eh, creano quell'ambiente di studio internazionale che secondo noi è fondamentale per la crescita dello studente. Abbiamo vari percorsi formativi, come avete visto l'idea è che eh, triennale più magistrale eh, eh, creano un percorso formativo di cinque anni, qui vediamo l'esempio della data science, eh, un, un ambito molto molto importante in questi anni che sono caratterizzati dal cosiddetto diluvio dei dati, ebbene questo è uno sviluppo che si trova all'interno del percorso di Applied Mathematics. Un altro esempio riguarda la cosiddetta business innovation no? per la quale le aziende hanno bisogno di sistemi automatizzati di supporto alle decisioni. Questo è un percorso tipico dell'ingegnere gestionale quindi si trova all'interno del corso di engineering management. Un altro esempio è quello che riguarda da un lato l'intelligenza artificiale, le architetture di calcolatori, lo sviluppo software, e dall'altro la robotica, i sistemi di controllo. Questi sono i tipici percorsi formativi che troviamo nel percorso che poi termina nella laurea magistrale in Artificial Intelligence and Automation Engineering. E per concludere, eh, la parte legata ai sensori, ai sistemi di telecomunicazione, alle antenne, all'elettronica, alle telecomunicazioni, ecco questi sono i tipici percorsi che troviamo nella laurea magistrale in Electronics and Communication Engineering. Il motivo per cui facciamo vedere questi percorsi è che vogliamo abituarvi a pensare alla figura professionale di riferimento che volete costruirvi e quindi a traguardare un percorso di formazione di cinque anni, fermo restando che anche i nostri laureati triennali, come vedremo, trovano collocazione nel mondo del lavoro. Eh, da dove vengono questi percorsi? Vengono dalla ricerca. Il punto fondamentale della formazione universitaria è che quello che noi insegniamo viene dalla ricerca che facciamo nei nostri laboratori. Il Dipartimento è un Dipartimento molto attivo, qui vedete alcuni indicatori eh, di citazioni, di pubblicazioni, segno che eh, eh, il Dipartimento è molto attivo a livello internazionale, ha una raccolta importante di fondi da progetti di ricerca, sia in contesto eh, nazionale che internazionale, una media di circa 1,7 milioni di euro l'anno in fondi di ricerca che il dipartimento è in grado di attrarre. Questo naturalmente si traduce in opportunità eh, per gli studenti che poi vogliono proseguire con la formazione alla ricerca e con il dottorato. Il dipartimento ha raggiunto posizioni di eccellenza in vari contesti scientifici, per esempio, nella valutazione della ricerca si è piazzato al primo posto nazionale su 52 sedi nel settore della geometria, al terzo nell'area dell'ingegneria dell'informazione e vanta l'ottava posizione assoluta su 63 nell'area più vasta dell'ingegneria industriale dell'informazione, segno che la qualità della ricerca che viene svolta è molto elevata. E questo è importante perché poi si riflette in una didattica di qualità altrettanto elevata. Queste sono le principali aree di ricerca che poi sono un matching uno a uno con i temi che abbiamo visto prima nei corsi di laurea. Eh, queste sono le aree della matematica, geometria, algebra, l'analisi matematica, la matematica applicata, i metodi di supporto alle decisioni, la logica. E poi abbiamo eh, la vasta area della computer science, eh, i sistemi di controllo, abbiamo un gruppo che si occupa di fisica atomica e spettroscopia laser, e abbiamo le aree delle telecomunicazioni, e delle misure... L'elettronica, dell'elettromagnetismo applicato e dell'ingegneria elettrica. E poi vedete tante parole chiave che sono i sottotemi di ricerca di cui questi gruppi eh, eh, si occupano. E tutto questo perché? Perché il binomio ricerca didattica serve a creare figure professionali che poi sono molto richieste dal mondo eh, del lavoro. Eh, prima di tutto diciamo un indicatore... Di, di, della domanda che viene dal mondo del lavoro è quello della retribuzione vedete che l'ambito ingegneristico e l'ambito scientifico sono mediamente quelli che possono contare sulla retribuzione più alta a 5 anni dal conseguimento del titolo eh, da questo punto di vista il Dipartimento si impegna a tenere costantemente rapporti con le aziende abbiamo appena terminato la prima Digital Recruiting Week a livello nazionale, cioè noi normalmente facciamo una settimana di incontri tra studenti e laureati, quest'anno quest non l'abbiamo potuta fare in presenza, l'abbiamo fatta in forma digitale. Anche quest'anno hanno partecipato circa 15 aziende e eh, eh, da anni abbiamo una profonda interazione con realtà industriali, internazionali, nazionali e regionali per attività di ricerca e sviluppo. Questa slide mostra un piccolo gruppo di aziende di, mh, a grande, media e piccola dimensione con le quali il Dipartimento intrattiene eh, eh, relazioni di ricerca. Naturalmente una domanda che gli studenti spesso ci pongono in queste occasioni è ma è davvero poi così difficile studiare ingegneria, studiare matematica? Allora la nostra risposta è no eh, eh, e cerchiamo di essere oggettivi in questo. Sappiamo che è una sfida e riteniamo di avere dei buoni consigli da darvi. Ecco, il primo è che eh, eh, noi abbiamo tutto l'interesse di formare gli ingegneri e i matematici del domani e lavoriamo per questo. Abbiamo in programma oltre 700 ore l'anno di tutorato sulle discipline fondamentali di base, che sono quelle naturalmente che creano maggiori problemi perché sono quelle che arrivano per prime, quindi gli studenti devono abituarsi da subito al nuovo metodo di studio che è richiesto dai corsi universitari quindi abbiamo tutorato in analisi in fisica, in algebra, in informatica nel primo anno di studi e nel secondo in particolare e poi abbiamo e questa è una caratteristica specifica del nostro dipartimento un rapporto elevato docenti-studenti questo ottimizza la qualità e i tempi di apprendimento tipicamente i nostri studenti hanno la possibilità di relazionarsi direttamente con i docenti e riescono subito a chiarire i principali dubbi che si vedono a, a, si trovano ad affrontare nei corsi eh, di studio. E, è molto importante, questo lo diciamo sempre, studiare con regolarità, frequentare le lezioni e impegnarsi da subito, quindi non aspettare il periodo eh, degli esami. Eh, mettersi subito al lavoro, studiare in maniera regolare e quindi vedete che, vedrete che questo, questo percorso non solo non è così difficile, ma è anche ricco di soddisfazione, perché poi uno eh, vede i risultati e si appassiona alle materie che sta studiando. Da dove partire? Eh, tipicamente noi cominciamo con un test. Il test TOLC del CISIA è un test nazionale. Non è selettivo a Siena, nel senso che non, è, eh, eh, non, non abbiamo un numero programmato, però eh, eh, è obbligatorio per tutti i nostri studenti, dovete farlo per, essenzialmente per mettervi alla prova e potete sostenerlo anche se non vi siete ancora iscritti. Eh, trovate tutte le informazioni sul sito www.cisionline.it sono sicuro che molti di voi lo hanno già visto. Quest'anno, a causa dell'emergenza legata all'epidemia di Covid-19, il test si svolge in modalità remota, la modalità talk tolcat casa, ce lo potete fare da casa vostra eh, eh, nelle date 28 e 29 maggio a partire dalle ore 9, se non vi siete ancora prenotati eh, fatelo. Un'altra prova probabilmente verrà svolta all'inizio di settembre, ancora con quali modalità non lo sappiamo. Comunque l'idea di farlo da casa certamente è un modo semplice per mettervi alla prova e per vedere quali sono le vostre competenze in questo momento. Avete anche la possibilità di fare le cosiddette prove di posizionamento che sono dei test eh, simili a quelli eh, del CISIA, del talk del CISIA, eh, li trovate sempre sullo stesso sito, eh, potete farlo una sola volta ma vi dà la possibilità di vedere come si colloca la vostra preparazione rispetto alla distribuzione nazionale dei risultati dei talk che sono stati fatti in passato. Uh, un altro modo di prepararsi è quello di utilizzare il MOOC di matematica di base che è sempre stato uh, sviluppato dal CISIA. È un corso uh, di matematica di base molto uh, ben fatto, molto utile. Anche su questo trovate nel sito del CISIA un riferimento. Di fatto si tratta della matematica che state studiando nelle scuole superiori. Uh, nei nostri siti trovate... Eh, tutto il materiale eh, e tutte le informazioni e eh, molti di più anche di quelle che vi ho detto eh. oggi in particolare c'è un nuovo sito di orientamento che si chiama orientamento.dism.urisi.it lo trovate anche dal sito di partenza eh, eh, che vedete qui indicato questa bella foto per chi non ci conosce è la nostra sede, è l'edificio San Nicolò che c'è qui vicino a Porta Romana a Siena, dove c'è la sede di ingegneria e di matematica del nostro dipartimento, ed è il luogo dove vi aspettiamo a partire da settembre, sperabilmente in presenza e se no in modalità eh, telematica. Io con questo avrei terminato la mia presentazione e eh, abbiamo sicuramente eh, una decina di minuti che possiamo dedicare a domande e a curiosità degli studenti collegati. Eh, in, eh, nel, nella chat trovate il link eh, al sito dell'orientamento eh, che il professor Giorgi cortesemente ha eh, eh, qui allegato. Allora, vedo Gabriele Ciompi che eh, chiede come ci si iscrive per il test, eh, basta andare sul sito eh, Cisia Online e lì ci sono tutte le istruzioni per, eh, per l'iscrizione. Dovrebbe anche essere spiegato in dettaglio quali sono le modalità eh, per quest'anno del Talkat Casa in, in breve si tratta di avere a disposizione un computer e un telefono cellulare verrà indicato eh, il sito a cui ci si deve collegare il computer serve per eh, ehm, svolgere il test il cellulare serve per inquadrarsi mentre si svolge il test questa è una modalità che Incisia eh, ha proposto, perché eh, in particolare per quelle sedi dove eh, come dire, il test è competitivo, nel senso che stabilisce chi poi può avere accesso ai corsi di studio. Da noi il test non è competitivo, è di autovalutazione, ma è, è ovvio che è vostro interesse farlo e farlo bene. Allora, c'è una domanda interessante di Tommaso D'Ottavio, che ringrazio, dice volevo sapere come è strutturato il corso di studi per gli studenti lavoratori. Allora, per quanto riguarda gli studenti eh, eh, lavoratori, eh, è chiaro che eh, non, non, è, non è possibile eh, in, in, in larga misura frequentare, però specialmente in questo periodo eh, le, le, le lezioni di gran parte degli insegnamenti vengono registrate e quindi gli studenti lavoratori hanno la possibilità poi di eh, vedere, eh, diciamo, eh, offline, eh, nel, nel momento che preferiscono. Quindi, questo è uno degli esempi di come eh, questa epidemia ci ha portato ad arricchire la nostra, la nostra offerta con uno strumento che prima avevamo solo in minima, in minima parte. Eh, un naturalmente, diciamo, poi c'è tutta una serie di materiale didattico che viene messo a disposizione. Eh, degli studenti lavoratori e eh, la mia esperienza dice che ehm, essendo come dicevo prima un dipartimento in cui il rapporto docenti-studenti è un rapporto eh, elevato, eh, gli studenti lavoratori tipicamente contattano il docente eh, personalmente e stabiliscono con lui le modalità di interazione. Eh, vedo il professor Giorgi che scrive gli studenti part time, cioè quelli che per motivi familiari o di lavoro optimum per il tempo parziale possono conseguire i crediti previsti per ciascun anno in due anni accademici sì, questa quest opzione può essere esercitata ogni anno mh? E, e, e quindi diciamo può spalmare su un arco di sei anni il periodo della laurea triennale questo sì quindi rimane in corso, può rimanere in corso per un periodo doppio rispetto a quello nominale della durata del corso di studio. Prego, su questo, su questo aspetto del, dello studente part-time trova sicuramente informazione nel sito di orientamento Marta Mirolli ci chiede vorrei sapere se il talk è valido solamente se effettuato tramite l'Università di Siena o anche tramite altre università no, il talk è valido su tutto il territorio nazionale quindi chi fa il talk in una qualunque sede poi può venire a iscriversi all'Università di Siena con il risultato del talk che ha fatto presso qualunque altra sede che svolge i test talk CISIA nel sito dell'orientamento trovate eh, le eh, diciamo soglie eh, minime per i quali noi ammettiamo gli studenti senza obblighi formativi aggiuntivi. Cioè, se mh, vado a memoria, mi pare sia 16, il risultato minimo, eh, se prendete più di 16, eh, vi scrivete senza obblighi formativi aggiuntivi. A quelli che invece prendono meno di 16, noi facciamo nel corso del primo eh, semestre, tipicamente due test di recupero, cioè ne facciamo due, poi basta superarne uno ovviamente, e il primo viene fatto a settembre, alla fine di settembre, dopo il precorso, che comincia nei primissimi giorni di settembre, abbiamo due settimane di precorso eh, che terminano con un eh, test di recupero per coloro che non hanno superato la soglia di 16 punti nel test Cisia, e poi tipicamente ne facciamo almeno un altro eh, entro la fine dell'anno, o a dicembre o a gennaio, eh, eh, prima comunque della fine del primo, del primo semestre. Eh, questi test, ripeto, non hanno nessun tipo di eh, blocco rispetto alla carriera, ma servono come warning, come avvertimento per lo studente, per dire, ma insomma, se il test Cisia non è andato bene ti proponiamo un altro test per, per metterti alla prova e per vedere di recuperare quelle competenze di base che tipicamente servono nei nostri insegnamenti allora la domanda tutte le lezioni dell'anno 2020 2021 saranno pubblicate online allora l'impegno dell'Ateneo è certamente quello nel primo semestre di dare la possibilità allo studente di accedere alle lezioni a distanza. Alcune lezioni probabilmente saranno trasmesse in diretta, altre saranno in indifferite, eh, molto dipende dalle, eh, eh, dai singoli insegnamenti, nel senso che dipende da quanti studenti ci sono eh, e da, da tutta una serie di fattori logistici. Però il nostro impegno è quello di dire eh, caro studente se non puoi venire a Siena sicuramente potrai seguire le lezioni del primo semestre Ehm, a distanza. Eh, cosa succederà nel secondo semestre dipenderà da come saranno le condizioni all'inizio del 2021. Certamente il nostro impegno è di proseguire fino a quando ci sarà, a proseguire con una modalità eh, interamente fruibile a distanza, fino a quando ci saranno studenti che per qualche motivo non possono venire. Eh, che sono iscritti all'Università di Siena, ma che non possono venire a seguire eh, le lezioni. Questo eh, è un impegno che abbiamo preso e, e, e che vogliamo mantenere. La domanda come sarà strutturato il test, in che senso? Diciamo, se, la, la struttura del test CISIA è abbastanza classica sono mi pare quattro parti, eh, ora probabilmente c'è qualcuno su questo più ferrato di me, e, e una riguarda matematica, eh, una logica, una comprensione del testo e una chimica fisica, e mi pare ci sia mezz'ora per ciascuna parte, eh, comunque se prova a fare quei test che il CISIA mette a disposizione come prova, tra cui appunto la cosiddetta prova di posizionamento, vedrà più o meno come, come funziona. Se era questa, se ho capito bene la domanda. Grazie Ilaria, la nostra tutor Ilaria Cinquegrana eh, eh, ci riporta qua un link eh, su eh, cos'è il talk e come eh, funziona ormai il talk è diversi anni che viene, viene svolto in modalità eh, telematica quindi l'unica differenza è che questa volta invece di farlo su un computer del nostro laboratorio lo potete fare su un computer eh, a casa vostra Fino a quando ci possiamo iscrivere per i test del 28 e 29 maggio? Bella domanda, io credo che prima lo fate e meglio è eh, di solito quando i test vengono svolti in presenza ci si può iscrivere fino a pochissimi giorni eh, prima eh, quest'anno non so il CISIA eh, il CISIA è un organismo nazionale non, a cui l'Università di Siena è affiliata. Eh, il suggerimento è farlo il prima eh, possibile in modo che possiate essere inseriti nelle, eh, nelle liste dovrebbe essere semplice mi hanno detto che è semplice abbiamo tempo per un'altra domanda e poi diamo allora la domanda è se il test di maggio non va come sperato si può riprovare a fare Direi proprio eh, di sì, ma eh, credo che si debba ripagare il, il fee che mi pare sia di 30 euro, ma non vorrei sbagliare, su questo eh, aspetto sono, eh, sono impreparato. La domanda se sarà possibile farlo in altre... Ah, ok. Eh, la professoressa Tiezzi ci dice che bisogna iscriversi entro il 22 di maggio, quindi avete questa settimana di tempo per iscrivervi. Alla domanda se ci sarà un altro test oltre al 28 e al 29, sicuramente sì, nel senso che a settembre è prevista un'altra eh, eh, un sessione, che è, attualmente era schedulata per il 3 di settembre. Mm, come sarà fatto non lo sappiamo. Credo che verrà fatto nella stessa modalità eh, talk at casa, però in questo momento, come ben sapete, dire che cosa succede di qui a tre mesi è molto molto eh, difficile, quindi eh, sicuramente ci sarà in un modo o nell'altro eh, la possibilità di farlo a settembre. D'altra parte c'è sempre stata e quindi lo garantiremo anche quest'anno. Bene, se noi rimaniamo comunque qui eh, e quindi se poi vi vengono in mente altre domande eh, Ah, ok, Ilaria, okay, bravissima, mi corregge, il pagamento è una tantum e quindi potete eh, eh, rifare il test anche a settembre, se non dovesse andare come, eh, come è andato questa, questa volta. Ok, um, allora facciamo così, e per il pagamento dell'esame svolto da casa come si fa? Ci informiamo e glielo diciamo, credo che le istruzioni siano sul sito del CISIA quindi non dovrebbe essere, non dovrebbe essere un problema eh, nel frattempo io darei la parola al professor Pratichizzo se vi vengono in mente altre domande le scrivete sulla chat e poi eh, vi rispondiamo dopo il test è rivolto solo a chi fa la triennale eh, non c'è obbligo di presenza a lezione e quindi, non c'era nemmeno prima eh, quindi non c'è obbligo di presenza né nell'università tradizionale né tantomeno ovviamente in quella a distanza bene, grazie a tutti eh, Domenico, prego sì, grazie Andrea grazie al nostro direttore che ci ha presentato l'offerta didattica sarà il mio compito invece fare un po' uno uno spaccato e cercare di capire cosa succede nell'ambito della robotica io sono un docente del del, dei corsi di studio di ingegneria e al nostro dipartimento e mi occupo in particolare di robotica. Quindi quello che vi racconterò oggi è quello che facciamo nell'ambito di ricerca. Sì, perché in realtà un professore universitario, come tutti i miei colleghi che sono qui presenti, in realtà fanno una, doc fanno una docenza, che è una cosa molto importante, ma un'altra attività essenziale della nostra della nostra vita accademica, del nostro lavoro, è quella di seguire le attività di ricerca. Seguire le attività di ricerca vuol dire tipicamente chiedere dei finanziamenti, seguire dei progetti e cercare di spostare di un po' uh, il livello di conoscenza in una certa area. Noi ci occupiamo di, di robotica. e Quando dico noi mi riferisco a un, a, a un laboratorio, a un gruppo di persone di circa 15 persone, ragazzi che sono stati inizialmente studenti del nostro dipartimento, dei nostri corsi di laurea, poi hanno fatto il dottorato e poi via via sono diventati ricercatori e anche, e anche professori. Questo è un video accelerato di un, uh, di, della vita nel nostro, del nostro laboratorio, questo è il palazzone che voi probabilmente mh, conoscete. Bene, di cosa um, una, una delle, uno dei, mi piacerebbe durante questa chiacchierata... <coughs> darvi anche qualche suggerimento di non solo cosa, di come lo abbiamo fatto, di, di cosa abbiamo fatto, scusate, ma anche di come lo abbiamo fatto. Guardate che essere ora mh, produttivi e attivi nel mondo lavorativo e anche nel mondo della ricerca prevede una grande, una grande specializzazione. In realtà eh, molti dicono che si deve avere una, una conoscenza, un po' una conoscenza T, cioè bisogna essere sufficientemente generalisti, cioè conoscere un po' molte aree, però avere una precisa... Uh, focalizzazione su un tema, che via via poi vi ricostru ricostruirete durante la vostra carriera, carriera accademica. Bene, la nostra focalizzazione del, del mio laboratorio è una focalizzazione che um, è attiva sulle tecnologie che riguardano la mano in generale. La mano può fare fondamentalmente due cose, può toccare um, degli oggetti, e può quindi tecnologie per il tatto e tecnologie di di manipolazione, ok? Cercherò di darvi alcuni concetti fondamentali. Guardate, qui sono tutti e due riportati allo stesso, allo stesso momento. Vedete, sulla destra c'è una tecnologia di tattile, cioè qui l'uomo sta manipolando il robot per fare delle operazioni del tipo assemblaggio, ma questo potrebbe essere chiaramente anche una, una, una barra nucleare a Fukushima, per esempio, che non voglio andare a toccare direttamente, e lo faccio attraverso un robot. Quindi c'è una tecnologia robotica di manipolazione e una tecnologia per il tanto. Lo stesso tipo di applicazione è stata recentemente testata da Bezos, il CEO di Amazon, che si sta interessando moltissimo sulle tecnologie di rivoluzione, dove qui vedete, stanno utilizzando degli altri robot con delle maglie, fanno dei giochini esattamente come lo stiamo facendo noi con, con i nostri robot. Bene, questo è un po' il contesto generale che si studia nei corsi di robotica, di ingegneria e anche di uh, computer science e intelligenza artificiale, che ovviamente confluiscono in questo tipo di, di applicazione e di computer. Bene, la cosa che vi voglio invece raccontare oggi è cosa possiamo dire noi, soprattutto per quanto riguarda il tatto, e le sfide del, uh, che è la nostra umanità ha nel uh, problema del Covid-19, cioè di questa grande e bruttissima, terribile epidemia. Un, uh, prima un momento per uh, parlare di tecnologie di tipo indossabili, tutti noi abbiamo dei degli strumenti di tipo indossabili. Questi strumenti di tipo indossabili tipicamente fanno il tracking di quello che facciamo noi, cioè fanno il tracking del nostro movimento, il battito cardiaco, e ci danno degli alert di tipo vibrante. Quindi fanno un po' di tatto, ma non tanto avanzato come quello che studiamo noi uh, all'Università di Siena nel nostro laboratorio. La cosa che abbiamo recentemente brevettato e su cui abbiamo costruito una storia importante di ricerca è una tecnologia tattile che può essere indossata a livello di un ditale o a livello di un un anello per sentire mondi di realtà virtuale. Abbiamo molta expertise anche nell'ambito della realtà virtuale e della realtà aumentata. Qui vedete, per esempio, vedete c'è questa pallina virtuale e c'è una mano virtuale che la tocca e c'è un robot indossabile. Questo è proprio un robot, una struttura parallela che permette di applicare delle forze sul polpastrello, esattamente come le forze che voi sentireste se toccaste direttamente una palla uh, reale, come invece questa ovviamente è una, una virtuale. Quindi qui vedete un piccolo robot che applica delle tecnologie di tipo tattile. Questa è la robotica indossabile per il tatto. Bene, andiamo un po' avanti, ovviamente abbiamo fatto un sacco di applicazioni, applicazioni multidito, multi, multi ok, per uh, aumentare la realtà virtuale, la realtà aumentata che noi Uh, spesso utilizziamo con i caschetti o anche semplicemente sugli schermi con un'altra dimensione, il tavolo se voi siete andati sicuramente a un cinema tridimensionale al cinema tridimensionale vedete un oggetto davanti a voi però poi quando ci mettete le mani non riuscite a toccare, a toccare niente queste tecnologie sono molto interessanti vedete qui per esempio c'è un... Uh, un um, uno sforzo molto importante anche dal punto di vista della simulazione e quindi tutto ciò che è matematica per simulare il contatto, quindi per simulare quelle che voi scoprirete essere le equazioni differenziali legate alla fisica, sono qui implementate in uno scenario di realtà virtuale. Qui vedete, uh, questo, questo, questa attività di ricerca ha attratto tanti, tanti interessi. Uh, qui sono degli ingegneri della Sony che stanno testando le nostre tecnologie e recentemente ha creato anche un'azienda su queste tecnologie. Abbiamo sviluppato degli anelli, ma insomma qui non voglio andare molto avanti. In realtà, in realtà noi siamo stati citati anche da Science Magazine come il primo laboratorio che ha sviluppato degli anelli per la realtà virtuale. Qui vedete, questo è molto bello perché con, con questi anelli, in realtà, voi questo è un classico esempio di realtà aumentata, voi afferrate l'oggetto con, con, con i polpastrelli delle vostre dita, però poi ci mettete un oggetto di realtà virtuale sopra questo oggetto vero e questo oggetto di realtà virtuale blu non solo lo vedete attraverso uno schermo, ma lo sentite anche attraverso gli anelli di realtà virtuale, cioè questi anelli applicano sulle vostre dita le forza, la forza peso che questo gesto, che quest oggetto farebbe se fosse veramente sul, sul, uh, sull'oggetto reale. Quindi mescoliamo dal punto di vista fisico e di interazione anche oggetti reali e virtuali. Vabbè, qui videogame... Uh, fatti anche con le nostre tecnologie aumentative, questo è un game di realtà aumentata dove dovete colpire questi, uh, questi droni che vi vengono incontro e avete anche un feedback tattile mentre, mentre giocate. Cosa possiamo fare per il Covid-19? Okay. Per il Covid-19 la prima applicazione che ci è venuta in mente è stata quella di, voi sapete che uno dei problemi che noi abbiamo eh, per il Covid-19 dobbiamo cercare di non far arrivare questo virus dentro di noi, ok? non dobbiamo farci infettare, quindi dobbiamo tenere le mani pulite, dobbiamo sempre lavarle e, e soprattutto quando tocchiamo degli oggetti in giro, cioè tocchiamo porte, bancomat e, e, e altri oggetti pubblici, toccati anche da altri, magari da qualcuno che poteva avere il Covid-19, non dobbiamo portarcela alle, alle labbra, agli occhi, toccarci il naso, perché attraverso le mucose questo virus potrebbe arrivare e eh, infettarci e quindi crearci tutto questo tipo di problemi. Allora, voi sapete, ci sono degli studi che dimostrano che noi oh, scusate, che noi ci tocchiamo il viso circa 23 volte l'ora, ok? Vuol dire una volta ogni 3 minuti, perché insomma voi immaginate quando scrivete vi toccate il viso, fate così, no? Sono dei movimenti molto molto, molto naturali, c'è chi si anche morde le unghie, ci sono uh, delle, anche delle altre malattie, chi si tocca molto, molto i capelli, anche a, addirittura... Di, di, di, c'è il rischio che si diventi. Um, che ci sia anche l'alopecia a causa del cioè perdita dei capelli, fondamentalmente. Okay? Quindi la cosa che ci è venuta in mente è, è stata questa: ci cioè, è venuta in mente, ve lo faccio vedere, questo è stato ripreso dal TG1 qualche giorno fa. L'idea è molto semplice, lo faccio raccontare dal TG1, spero si sia. È senta. importante contro il coronavirus. Dalla tecnologia arrivano molte idee utili per l'emergenza. Un docente dell'Università di Siena ha sviluppato un'app per smartwatch che aiuta a non toccare il viso con le mani, con le quali si può aver sfiorato superfici infette. Un piccolo magnete appeso al collo fa vibrare il magnetometro dell'orologio quando si avvicina il braccio al volto. E... Quindi sostanzialmente abbiamo sviluppato questa tecnologia che è una tecnologia che consente di Uh, far vibrare, non so se mi vedete, ma insomma io ce l'ho questa app sul, uh, sul mio orologino. Non appena io mi avvicino al viso, questo telefonino, questo orologino, scusate, vibra e quindi mi allontana dal viso, quindi diminuendo il rischio di toccare uh, la, il viso con le mani possibilmente sporche. Abbiamo anche visto, ci sono degli studi che hanno dimostrato che ci tocchiamo molto più spesso il viso con la mano non dominante, per cui se avete l'orologio sulla mano non dominante, riuscite a fare uh, tanto in più. Abbiamo fatto degli esperimenti, abbiamo dimostrato per esempio che... Il, il numero di tentativi che per ora che noi facciamo passa da 25 a 17 e soprattutto le volte che tocchiamo veramente la faccia, il viso scusate, in ogni ora passa da 11 a 2, a 2 volte. E con gli studi che abbiamo fatto, chiaramente statistici, abbiamo dimostrato che il numero medio di secondi con cui siamo in contatto con il viso passa da 2 secondi a 5 secondi. Quindi l'idea è che più utilizzate queste tecnologie, più riuscite a tenere la mano lontana dal vostro viso. Questa app è scaricabile ad oggi già sullo store di di, di Android, eh, si chiama No Face Touch, è completamente free, è un'applicazione ovviamente libera, il software è su GitHub e funziona sotto licenza GPL, cioè lo potete prendere e sviluppare quello che volete voi sopra. Abbiamo fatto anche un altro lavoro, molto interessante, Ho oh, qui chiaramente il, il legame con la robotica è molto, è molto importante perché chiaramente abbiamo cioè, il, braccio, il modello del braccio umano è molto simile al, bro, al modello di un braccio robotico, quindi c'è una biomeccanica che è eh, la matematica che è sotto i metodi, metodi che utilizziamo. Anche in questo caso utilizziamo degli, dei braccialetti vibranti, questi braccialetti vibranti ci permettono di mantenere una distanza sociale di un metro tra, tra più persone. Ora, qui, questo lo voglio saltare, qui vedete qual è il problema. Vedete, qui ci sono tre persone all'interno di una stanza molto piccola, queste persone noi le abbiamo incluse all'interno di una sfera di raggio uh, diciamo 60 cm. Okay? Quindi se uno, se uno è in una sfera di 60 cm vuol dire che mediamente, cioè vuol dire che la distanza minima dall'altro soggetto è 120 cm. Centimetri circa, perché ci sono due sfere di questo genere. Vedete che grazie a queste tecnologie tattili e i modelli matematici che noi facciamo, in questo caso molto simili ai robot mobili, riusciamo a tenere questo gruppo di persone che è senza vista, cioè blinded, uh, distante e vedete che riescono a, ora vi faccio vedere un po' questi video, queste persone per ora sono due, riescono a muoversi all'interno della stanza, ovviamente il sistema sa dove devono andare e fanno sì che non si tocchino. Di, cioè che stiano sempre a una distanza di un metro e venti, un metro e cinquanta. Andiamo un pochino più avanti, vi faccio vedere lo scenario più complesso in cui ci sono tre, uh, tre soggetti, questi tre soggetti si muovono tranquillamente e pur oh, uno, uno potrebbe dire, la domanda potrebbe essere, scusi professore, ma perché non vedono? In realtà quando voi siete sul lavoro, oppure se siete in giro e avete il vostro telefonino, voi siete molto, su qualcosa che sta, siete molto concentrati su quello che state facendo, quindi pur non avendo alcuna disabilità dal punto di vista, dal punto di vista visivo, siete disattenti e quindi non controllate vostra distanza. Queste tecnologie molto semplici e indossabili, basate sulle tecnologie tattili, quindi su stimolazioni del, della pelle, permettono di tenervi, di tenervi distanti. Vi faccio vedere ancora un'altra applicazione che è legata invece, quindi la prima era social distance, qui invece è qualcosa legato alle emozioni. Beh, noi abbiamo fatto un, siamo stati i primi nel 2010 a parlare di tatto remoto, tant'è che il nostro lavoro è stato uh, portato a Shanghai, All'Expo nel 2010 a rappresentare l'Italia, uh, nell'ambito dell'Italia degli innovatori. Guardate, io posso toccare da una parte e sentire dall'altra. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che sto digitalizzando il tatto e posso permettere di trasformare l'interazione tattile in un flusso di, di dati che va da un punto all'altro. Cioè, potrebbe andare da, in questo particolare caso, potrebbe andare uh, in questa digitalizzazione: c'è cioè, uh, una mamma che interagisce con la propria bimba. Vedete sta guardando attraverso una telecamera sugli occhiali, un microfono, audio, video, registra, tocca tutto quello che sta facendo e poi digitalizza questo tatto e lo manda da, da un'altra un parte oppure lo, lo, lo riproduce dopo un po' di tempo. Quindi è esattamente come abbiamo il microfono e lo speaker per il tatto, in questo caso abbiamo il, cioè, scusate, il microfono e lo speaker per l'audio, abbiamo tecnologie per registrare e tecnologie per riprodurre a distanza il tatto. Immaginiamo e stiamo lavorando per applicare questo tipo di tecnologie e restituire il senso di un abbraccio, il senso di una stretta di mano, il senso di una carezza ai malati Covid-19 che non possono essere... Io ho parlato con molti medici e infermieri che sono nel nei reparti Covid-19, voi immaginate quando i medici e gli infermieri entrano in questi reparti, sono tutti protetti con schermi, con maschere, con visiere, per cui è veramente difficile anche interagire tattilmente. Tutti ci hanno detto che la prima cosa che questi malati chiedono è il contatto umano, proprio cioè il contatto, una stretta di mano, una carezza che è molto emotivamente importante. Quindi speriamo di poter utilizzare queste tecnologie e aiutare i malati di Covid-19 a recuperare il contatto con i familiari distanti. Abbiamo lavorato anche sull'andare sul a correre insieme, in particolare um, c'è un concetto che si chiama social jogging. Sostanzialmente io ho delle cavigliere, queste cavigliere, quando le cavigliere toccano a terra, quando il piede tocca a terra, la cavigliera misura, un impatto, questo impatto viene mandato all'altro utente da un'altra parte del mondo e questa cosa qui si chiama social jogging, vi faccio vedere brevemente, cioè possiamo andare a correre insieme pur essendo Pur essendo lontani fisicamente. Abbiamo fatto molti lavori, molti studi, scusate, sulla sincronizzazione. Vedete che quando accendete queste cavigliere, il passo di due persone distanti si sincronizza. Quindi questa potrebbe essere un, una situazione aumentativa di tutto quello che è Rantastic o tutte le altre applicazioni che servono per, per andare, a correre, andare a correre insieme. Quindi vedete, si, si, si, queste tecnologie possono essere anche integrate nei, nei, nelle scarpe. E quindi si va a correre insieme, avendo la sensazione di, di avere una persona vicina e quindi sincronizzarsi con il, con, il, con il tatto. Va bene, andiamo avanti. Questo non lo voglio... Uh, alcune riflessioni per finire. Dunque, noi abbiamo... vi cioè, Vorrei dare alcuni messaggi velocissimi in due minuti, per poi lasciare cinque minuti... di domande a voi, cioè l'idea è cercare di capire noi, noi stiamo entrando in un mondo grazie anche al Covid-19 in cui città piccole e ad altissima qualità della vita come Siena possono giocare una parte da un ruolo da leone proprio, perché si cerca sostanzialmente di evitare di vivere in ambienti affollati per tutti i motivi che non vi sto qui a, a ripetere, e si cerca di, di fare quello che molti chiamano smart working o remote working, cioè si riesce a lavorare anche dal punto di vista professionale da, uh, da, da altri, da altri cioè, diciamo, io potrei lavorare in California, pur non essendo necessariamente residente in California. Quello che succede, succede che... Mh, uno dei problemi che si hanno nelle grandi concentrazioni di ingegneri e tecnologi in città come Silicon Valley, a San Francisco, Londra, Silicon Valley è un'area, non è una città, quindi San Francisco, Londra, uh, Berlino, ma anche la stessa Milano, e che ci sono, ma si hanno l'impressione di avere degli stipendi più alti. Però poi in realtà, io parlavo con uno dei miei ex studenti che prende ora 20.000 dollari al mese, come un software senior engineer, però lui paga 8.000 euro di canna di affitto e paga circa 3.000, ehm, circa 3000 euro al, al, al mese o per, per assicurazione sulla vita e cose di questo genere. Quindi quello che succede è che si prende di più, però sicuramente quando si, quando si va in questi ambiti molto, molto... Uh, frequentati, però il costo della vita è molto più alto. E noi possiamo sfruttare, come lo stanno sfruttando tutti in realtà, è questo remote working per cercare di andare in uh, posti più a misura d'uomo e fare un lavoro est estremamente importante. Io dico sempre questo: io sono stato uh, fortunato nel mio nel mia nella mia carriera lavorativa perché sono riuscito a disaccoppiare il posto dove vivo dalla mia rete lavorativa. Dico sempre che se vado via da Siena non se ne accorge nessuno. Non se ne accorge nessuno perché la mia rete lavorativa è così distribuita sul territorio che non si accorgono se io sto lavorando dal punto di vista della ricerca, e eh, non della didattica, a Siena oppure in un'altra parte del mondo. E questo permette a noi tutti, e a voi futuri ingegneri e matematici, se sarete uh, con noi a questo dipartimento, riuscirete a, cioè vi suggerisco, di inseguire un design della vostra vita Uh, personale e lavorativa che coniughi bene queste, questi aspetti di cui vi parlavo quindi io dico sempre bisogna usare la network per il lavoro, il posto dove viviamo per, uh, per vivere e tra l'altro ci sono tantissimi lavori estremamente pagati uh, da casa poi io dico da casa, in realtà da casa va bene ma si possono anche creare delle realtà di piccole aree, aree di coworking dove si può lavorare conoscendo da casa un'altra cosa che vi voglio dire è velocissima voi siete indecisi perché mh, siete di fronte a un video, non sapete cosa, cosa studiare. Uh, la cosa che non mi piace pensare è quando qualcuno impiega tanto tempo, cioè quando uno impiega, cioè, ho sentito a volte qualcuno che dice: No, io ora sono fermo per capire cosa voglio fare e poi comincio a studiare. Io dico, nell'indecisione conviene sempre prendere una delle due strade, magari facendo anche uh, un, uh, un sorteggio, cioè um, tirando una monetina, perché avete un anno di tempo per scoprire se quella strada non vi è piaciuta e tornare indietro e fare l'altra. Tra l'altro questa è una tecnologia, cioè una tecnologia, un, un approccio che si chiama First Movers, che si usa anche nel, nel mondo dell'innovazione, dei brevetti e della, della tecnologia. Poi un'altra cosa che mi piace anche dirvi è inseguire sempre le vostre idee, cioè cercate sì di capire qual è il mainstream, ma cercate sempre di andare in modo un po' mh, diverso, perché oggi quello che si chiama spesso creatività paga e paga, e paga molto, molto bene. Finisco dicendo che Uh, la lezione che ho imparato come scienziato e come professore, è quella sicuramente di, di essere veloci, perché siamo in un mondo troppo veloce per riflettere tanto tempo, quindi conviene muoversi riflettendo. E, e poi credo che in un ambiente di lavoro come quello della nostra università sia molto molto utile, perché è un ambiente dove c'è una, una dimensione proprio ben bilanciata tra docenti e studenti, si viene ispirati dai professori, si impara molto e si ha sempre l'impressione di creare la propria idea, anche voi come studenti, perché siete sempre coinvolti in innumerevoli progetti che vanno dalla matematica, alla fisica, all'ingegneria, dai vostri docenti che sono molto attivi in ricerca. E, e ovviamente lavorare in team. Finisco anch'io con la presentazione del nostro nuovo sito di orientamento, che è stato... Ehm, principalmente guidato dal professor Giorgi, ma attivato dalla commissione di orientamento e dal nostro dipartimento di ingegneria e matematica. Vi lascio le domande e, e poi passerei la parola al nostro collega Luca, professor Chiantini. Grazie. Ci sono domande? Qualche curiosità, questi dispositivi sono dispositivi tutti fatti in. Uh, quelli indossabili sono tutti fatti in rapid prototyping, per cui nelle nostre, nelle nostre classi ci sono um, corsi di digital design, di stampa 3D che permettono appunto di creare anche degli oggetti con una. Guardate che la stampante 3D ha. Uh, io dico sempre che. Cioè anche mia mamma, che ormai ha 80 anni, è diventata anche lei un po' uh, con delle conoscenze di natura informatica, perché ovviamente ha la sua pagina Facebook uh, e così. Uh, però ora guardate che anche il, uh, il, uh, il design, il, uh, la stampa 3D, portano alla meccanica, così come l'informatica è stata molto vicina, si è avvicinata molto al, uh, a noi, no? cioè la persona anche non esperte, diventa anche il... Uh, tutte le competenze di... di diciamo dell'ingegneria di, di meccanica, del design in generale, diventano molto molto più vicine alle nostre possibilità perché basta una stampa 3D per vedere realizzato quello che abbiamo immaginato. Quindi sono delle cose uh, interessanti. Sì, uh, Roberto mi diceva di di presentare su Google Play, no Face touch ci provo. Allora, no, se vado su Google Store, ok. l'abbiamo messa da, da, da poco in realtà, e vediamo. Stiamo anche cercando di pubblicarla sul, uh, sull'Apple Store, Abbiamo già l'app che funziona, ma abbiamo dei blocchi, dei blocchi sono un pochino più attenti a quello che, che succede nel mondo Covid, okay? hanno una particolare attenzione per il mondo Covid, non so se sto ancora condividendo il mio schermo, lo ricondivido un attimo, e, eccolo qui. Share, questa è l'app che, che trovate, uh, No Face Touch, Lab, Università di, di Siena, e questa la potete scaricare. C'è anche una pagina nofacetouch.org dove è spiegata tutta la, um, il modo con cui potete utilizzare e scaricare. Tra, tra, a breve sarà disponibile anche una versione con il telefonino. La versione con il telefonino è molto semplice, perché la, il telefonino lo metterete al... Al collo con un laccio e poi metterete dei piccoli magneti come braccialetti che vi consentirà di riconoscere quando le vostre mani si avvicinano al viso quindi sul No Face Touch uh, app potete trovare tutte le istruzioni per, per capire cosa, cosa fare va bene io ho finito con un minuto di ritardo grazie per la vostra attenzione eh, lascerei al professor Chiantini lo spazio per il secondo intervento. Va bene, grazie Domenico. Se non ci sono altre cose inizio, inizio il mio intervento. Buonasera, eh, mi chiamo Luca Chiantini, sono un docente di geometria e quest'oggi però voglio presentarvi un, un argomento che partendo da questioni piuttosto elementari e vuole in qualche modo introdurre dei temi di ricerca che riguardano la matematica e sono particolarmente sviluppati nell'Università di Siena. E quindi eh, in questa presentazione cercherò un po' di rispondere ad una eh, delle questioni che di solito la po gente pone, dice, ma che cosa si studia nella ricerca matematica. Per poter eh, parlare di tutto questo, ho, pre ho preparato delle slide ed ora eh, vediamo se riesco a farle partire. Spero che si veda qualche cosa. Partiamo con la slide. Allora, il mio vuole essere un'introduzione alla combinatorica e voglio partire da una questione piuttosto semplice, un problema posto per i giochi di Archimede nel 2006, i giochi di Archimede sono una specie di introduzione alle Olimpiadi della matematica, in questo eh, esercizio si chiedeva di determinare in quanti modi diversi si possono ordinare le lettere della parola Siena in modo che non vi siano due consonanti consecutive. Beh, la questione è abbastanza chiara, no? Io prendo le lettere della parola Siena, cerco di riordinarle, non importa se mi dà una qualcosa di senso compiuto, quello che conta è come le lettere vengono disposte e si chiede che non vi siano due, cons due consonanti consecutive, così in questi due esempi, nel primo eh, la situazione è a posto, nel secondo no, perché nel secondo due consonanti sono accanto. Di fronte a un problema del genere eh, ci sono varie possibilità di approccio, per esempio uno può tirare a indovinare, no? oppure uno può usare la forza bruta, può provarle tutte, scrive su un foglio tutte le possibili disposizioni e poi conta quelle giuste. Ma quello che vi voglio eh, un po' introdurre è il metodo matematico che consiste nel cercare di capire quali sono le strategie che ci permettono di arrivare ad una soluzione. Tra l'altro questa cosa della differenza fra retta opinione e scienza, cioè dal tirare a indovinare, e avere effettivamente una strategia è qualcosa che risale addirittura ai tempi dell'antica Grecia ed è molto attuale perché apparentemente può sembrare che alcuni metodi di intelligenza artificiale tirino a indovinare piuttosto che cercare una metodologia per risolvere il problema, cosa che in realtà non è così. Ma torniamo al problema. Abbiamo quindi di fronte la parola siena. In quanti modi... Possiamo ordinare le lettere. Dimentichiamo per un attimo il problema delle consonanti e chiediamoci in quanti modi possiamo ordinare queste lettere. Allora, cominciamo dalla lettera S, che ha 5 possibilità, 5 caselline in cui può essere inserita. Una volta però che ho scelto dove inserire la lettera S, la seconda lettera, la I, alla I sono rimaste 4 possibilità. Se inserisco anche la I, la E ha possibilità, una volta inserita la E ci sono due possibilità residue per la N e una volta inserita la N, a quel punto dove va la A è fissato. Quindi okay. possibilità... Scusami, sono Domenico, ti volevo sì. dire che nella slide che noi vediamo sì. si vede è N si si si e non si vede sì. la A in fondo, è un po' tagliata sulla destra, non so se... se... Eh, questo è un problema perché io sto presentando a schermo intero, Okay. Sto presentando la finestra, non si vede, si vede il 120 in fondo? Stai presentando tutto eh, lo schermo o solo la finestra? Sto presentando solo la finestra. Prova perché a... Non si vede nemmeno la parte in fondo, Luca. E anche Ora si vede tutto. Sì, però se lo presento in questo modo mi salta la presentazione, chissà perché. Posso provare a presentare con lo schermo intero. Sì, allora, metti la presentazione da... a schermo intero. Poi vado a presentare, dico lo schermo intero. Mi si è bloccato tutto. Si vede qualcosa? Ancora no. Eh, si è bloccato. Cos'è successo? Allora, schermo intero. E non me lo fa fare. Allora, rimettilo come era prima e lascialo senza presentazione, tanto lo vedi... Posso vederlo in questo modo, però viene peggio perché le slide non hanno l'animazione. Comunque, torniamo a noi allora. Quindi le possibilità di disporre le lettere della parola siena sono in realtà... Come oh, no, vedete. Non, lo non lo vediamo ancora. Non lo vedete ancora. Oh, ma Devo annullare questo. Devo presentare una finestra. Solo che adesso mi ha bloccato completamente la, la, la, la, la presentazione. Cioè mi dice presenta, presenta ora. Mi dico di presentare dico di presentare una finestra. E lui mi dice condividi. Ecco, adesso... Giusto? Ora si vede. Mi riesce a vedere benissimo. Allora dicevo che ci sono 120 disposizioni possibili, perché 5 per la S, 4 per la I, eccetera. Quello che si ottiene è il fattoriale del numero 5 che mi dà appunto 120. Ma vediamo quante di queste hanno le due consonanti consecutive. Per vedere questo, vediamo che cosa succede analiticamente. Se io prendo la prima consonante, cioè la S, e la metto nella prima casella, allora la N deve essere nella seconda casella per avere le due consonanti vicine. E quindi quando metto la S nella prima casella, le disposizioni sbagliate saranno quante? La N deve andare nella seconda, e le tre vocali possono essere messe in qualunque delle tre caselle residue, quindi rimangono 3x2x1 per per possibilità per le vocali. In totale abbiamo 6 possibilità in tutto quando la S è nella prima casella. Se invece la S è nella seconda casella, stavolta ho due possibilità per la N per andare vicino alla S, e quindi le possibilità in questo caso diventano il doppio, cioè 12. Lo stesso se la S è nella terza casella o nella quarta. Se infine la S va nella quinta casella, ancora stavolta per la N ho solo una possibilità e ritorno ad essere 6. Quindi le disposizioni in cui le due consonanti sono vicine sono 6 più 12 più 12 più 12 più 6, 48. E pertanto la risposta alla domanda, quanti sono i modi di ordinare la parola Siena in modo che non vi siano due consonanti consecutive, è 120 meno 48, cioè 72. Vedete che abbiamo introdotto in pratica un metodo per studiare questo problema e questo è quello che intendo per metodo matematico che fa parte della scienza. Ma andiamo avanti e vediamo altre questioni, perché avere un metodo ci permette di andare avanti su problemi come questi. Intanto, se vi avessi chiesto inizialmente quante sono queste, diciamo, che cosa avreste scommesso buttando le lettere della parola siena sopra un tavolo e venendo se ci sono due consonanti consecutive o no, e la cosa sarebbe stata forse abbastanza incerta. Adesso possiamo rispondere, perché sono 72 le disposizioni che non hanno eh, consonanti consecutive, 72 rispetto a 120 è il 60%. Quindi la percentuale di non avere due consonanti consecutive è lievemente migliore, è un po' migliore che quella di averle. Quindi se dovessi scommettere, io preferirei scommettere che le due consonanti non andranno consecutivamente. Ma un ragionamento del genere è chiaro che non è legato in sé alla parola siena. Può essere ripetuto per tante altre parole. Per esempio, se invece di siena avessi la parola cielo, allora di nuovo avrei 72 eh, disposizioni in cui le due consonanti non sono consecutive. Questo perché è chiaro che a me interessa soltanto sapere quali sono le vocali e quali le consonanti e quindi cielo e siena sono la stessa cosa e se avessi la parola palio e ancora qui e avrei 72 disposizioni senza due consonanti consecutive perché anche palio è composta da due consonanti e tre vocali qualunque parola di cinque lettere con due consonanti e tre vocali dà la stessa soluzione ci sono però questioni in cui il numero di soluzioni cambiano perché se io invece della parola cielo avessi la parola cieli e vi chiedessi quante sono i modi diversi di ordinare le lettere della parola cieli invece che per non avere due consonanti consecutive e questa volta le cose cambiano perché nella parola cielo se scambio la i con la o la parola cambia nella parola cieli se scambio le due i la parola non cambia e quindi le possibilità di disposizione in realtà si dimezzano le possibilità diventano soltanto 60 120 diviso 2 e lo stesso vale per le disposizioni che non hanno due consonanti consecutive due consonanti vicine anche loro si dimezzano quindi la risposta questa volta non è 72 bensì 72 diviso 2 cioè 36 quello che non cambia è la percentuale ancora una volta le disposizioni senza consonanti contigue sono il 60%. A questo punto si può andare, diciamo, avanti con questi ragionamenti. Per esempio, se prendessi la parola arare, eh? cosa succede se prendo la parola arare? Beh, questa volta io posso scambiare le due A senza cambiare la parola e posso scambiare le due R senza cambiare la parola. Quindi questa volta la situazione va divisa per quattro le disposizioni sono 30 quelle senza consonanti contigue 18 ma la percentuale rimane ancora del 60% Beh, tutto questo ci porta a, diciamo, a completare questo procedimento in realtà nello studio di questo problema quello che interessa non è tanto sapere quali sono le vocali e quali sono le consonanti quello che conta è sapere quante se ne sono di vocali e quante di consonanti per esempio prendendo una parola che non ha senso, anana, ecco, posso, quanti sono i modi per scambiare per mettere queste lettere in modo da non avere le due consonanti consecutive, qui si arriva al massimo perché i modi possibili sono solo 10, in quanto le permutazioni delle A e quelle delle N non fanno cambiare la parola, di questi 6 sono senza consonanti contigue, vedete nel fondo della diapositiva le 10 possibili disposizioni e le sei che non hanno consonanti consecutive. tutte le varie parole che abbiamo visto finora possono essere ricondotte a uno di questi dieci schemi indicando con n la consonante e con a la vocale siena diventa n, a, a, n, a e così via e questa è la maniera in cui il problema combinatorico può essere studiato in modo diciamo, più efficiente perché ci possiamo ricondurre allo schema che sta diciamo, alla base del problema, come vedete le, le possibilità calano notevolmente e in questo modo il problema diventa più trattabile ora, visto che stiamo parlando di Siena esiste a Siena un, eh, così, una cosa che ha una fonte inesauribile di problemi di carattere combinatorico ed è il palio nel palio continuamente Nascono queste questioni diciamo di tipo combinatorico, per esempio una tipica che molti di voi probabilmente, se si, non so quanti di voi sono di Siena, quelli di Siena già probabilmente conoscono, e quante sono le possibilità di allineamento alla partenza. E, paradossalmente sono un numero, come vedete, estremamente alto, è fortemente improbabile che nella storia secolare del Palio sia mai capitato due volte di avere lo stesso allineamento alla partenza. Ma venendo a un problema specifico, eh, se io voglio, per esempio, uno dei problemi che si possono porre è eh, mettiamo che in un palio occorrano solo due contrade nemiche. Qual è la probabilità che finiscano accanto alla partenza e che significa che la partenza diventa piuttosto problematica perché se due contrade nemiche sono accanto tendono a ostacolarsi e a ritardare la partenza. Con un ragionamento simile a quello che abbiamo già fatto, si può vedere che questa probabilità è del 20%, e questa probabilmente è qualcosa che eh, pochi conoscono. E come si fa a vedere che questa probabilità è del 20% usando metodi combinatorici? Semplice, questa volta abbiamo 10 eh, contrade che parte partecipano al palio, quindi sono disposte alla partenza, due di loro sono nemiche, indichiamole con la n, le altre le indichiamo con la A, Quant è il numero possibile di tali schemi. Il numero di tali schemi è 10 fattoriale perché abbiamo 10 contrari, ma le permutazioni delle N e le permutazioni delle A non contano. Quindi in realtà è 10 fattoriale diviso 2 fattoriale per 8 fattoriale. Facendo un rapido calcolo viene 45. Il numero totale degli schemi è 45. Quanti di questi non hanno, hanno diciamo, diciamo da questo, quanti di questi hanno le due contrade nemiche vicine? Bene, se la N, la prima contrada con la N è al primo posto, la seconda deve essere al posto 2 per essere vicina. Se la prima N la incontriamo al posto 2, la seconda deve essere al posto 3, e così via. Quindi, facendo il conto. Ci sono nove schemi dei 45 in cui le due contrade nemiche sono affiancate e questo porta alla percentuale del 20%. Questo procedimento vedete, è quello che verrà richiesto di fare spessissimo durante il corso di laurea in matematica. La difficoltà di chi deve intraprendere un corso di laurea in matematica è soprattutto rivolta a questo alto livello di astrazione che c'è nel ragionamento matematico. Io sono partito da un problema, la parola Siena, e ho capito che in realtà devo passare agli schemi di parole che in qualche modo mi permettono di dare una, una soluzione. Una volta fatto questo schema posso tentare di generalizzare il problema e ci sono tantissime generalizzazioni suggerite dalla schematizzazione. Per poi passare alle applicazioni uno lo può applicare al problema delle parole ma anche altri problemi come per esempio trovare la probabilità che due contrarie nemiche finiscano alla partenza a fianco, e così via. Vedete qui in alto una generalizzazione del problema che vi ho indicato. Per esempio, un'altra generalizzazione. Cosa succede se io prendo una qualunque parola di cinque lettere senza sapere quante sono le vocali e le consonanti e mi chiedo qual è la probabilità di trovare due consonanti consecutive? Paradossalmente, questa volta se fate il conto, e quindi contate quanti sono gli schemi di parola con 5 vocali, quanti sono quelli con quattro vocali con tre vocali e così via, e quanti di questi non hanno scusate, hanno due consonanti consecutive. Quello che trovate è che qui la probabilità si ribalta. Nel problema dell'ordinamento delle lettere della parola siena il 60% degli ordinamenti non aveva le consonanti vicine. Qui invece, se prendiamo una qualunque parola di 5 lettere, quindi non fissiamo quante sono le vocali e le consonanti, vedete che il 60%, quasi, 59 rotti di probabilità, è che le due consonanti vengano effettivamente consecutive. E poi si può arrivare a generalizzazioni ancora più elevate, per esempio prendendo una parola di, invece che di 5 lettere, di n lettere, qui non vi dico qual è la soluzione, meglio, vi è la soluzione non vi faccio tutta l'analisi del problema, ma in qualche modo ve lo lascio per esercizio. Ora uno può dire sì, questi sono giochetti, no? È un giochetto quello di cercare di capire quante sono le disposizioni delle lettere della parola siena, oppure è un giochetto, quello anche di vedere quant'è la probabilità che due contrade nemiche finiscono accanto alla partenza. Questo è un po' meno un giochetto, ma insomma resta sempre una cosa che appare più nell'universo l'unico. Ecco, eh, in realtà eh, questa cosa qui non è proprio così, diciamo, eh, limitata a questioni che possono essere viste come giochi, perché vedete... Eh, in questa diapositiva prendete quest'ultima osservazione ora eh, io ho parlato di queste parole senza, che, senza fare nessun riferimento al senso compiuto ma se io prendo parole di senso compiuto certamente prendendo a caso una qualunque parola di cinque lettere del vocabolario la probabilità di trovare due consonanti consecutive non è del 59% cosa vuol dire? Vuol dire che gli schemi di parole di senso compiuto hanno una, eh, così, hanno una natura che è diversa dallo scegliere cinque lettere a caso del, e prendere queste lettere e disporle in qualche modo in cinque caselle. Questa eh, differenza è quella che sta alla base del, per esempio dell'analisi crittografica. Quando nel, si cerca di... Eh, criptografare un messaggio perché gli altri non possano capire questo messaggio ma quello a cui il messaggio è destinato sia in grado di decifrarlo e eh, si vanno a eh, utilizzare metodi combinatorici per trasformare il mio messaggio nel messaggio cifrato. Il fatto che gli schemi di parole di senso compiuto, che sono poi quelle che compongono il messaggio abbiano delle disposizioni di consonanti vocali diverse da quelle che sono le disposizioni di parole eh, completamente a caso permettono qualche volta di arrivare alla decifrazione di codici segreti e questo diventa particolarmente interessante quando questo codice segreto non è qualcosa che io voglio trasferire a un'altra persona ma è qualcosa che esiste in natura e la tipica, il tipico esempio di questa situazione si ha, per esempio, nel DNA. Che cos'è il DNA? Il DNA è una successione di quattro simboli che possono essere rappresentati dalle lettere ACGT, e le disposizioni di queste lettere sono quelle che determinano eh, il tipo di eh, organismo che da quel DNA si genera, per cui dalla stessa sequenza, sequenze simili, sequenze di comunque di questi quattro simboli possono generare organismi completamente diversi. Il modo con cui un organismo si genera da una sequenza di simboli non è chiaramente decifrato. Noi conosciamo quali sono le catene del DNA ma non sappiamo perché certe catene ci danno certi organismi o no. Quella del cercare di decifrare qualche tipo di caratteristica dalla catena del DNA Qualche tipo di caratteristica dell'organismo generato è uno delle sfide, una delle sfide fondamentali della genetica e direi anche eh, in gran parte della biologia. E questioni di carattere eh, combinatorico sono fondamentali. Ho una stringa DNA, di DNA, vedo che ci sono, per esempio, in questo esempio, GAC, ripetuto tre volte, questo ha un'influenza su qualcosa. Bene, noi abbiamo enormi masse di dati, da questo punto di vista, ma queste enormi masse di dati vengono, devono essere interpretate e per far questo l'analisi combinatorica che può ridurre queste masse di dati utilizzando le schematizzazioni giuste è utilizzata frequentemente ed è di importanza fondamentale. Salto una parte qua e passo alle conclusioni perché il tempo diciamo sta eh, terminando dove si studiano allora questo genere di cose, dove si studiano problemi di questo tipo, per esempio per la loro applicazione in crittografia, per esempio la loro applicazione nello studio del DNA. Beh, Il corso di laurea magistrale nel Applied Mathematics è uno degli esempi, è diviso diciamo, in due tipi di curriculum, uno che riguarda Data Science, che è appunto il cercare di capire dalle grandi masse di dati con metodi matematici, quali possono essere dei, degli schemi che si ripetono in queste grandi masse di dati e come si possono utilizzare questo tipo di analisi, può essere utilizzato per arrivare a capire come da queste masse di dati le regolarità ci permettano di trovare delle eh, questioni effettive, tipo per esempio in biologia, quando si sta parlando del DNA. Il, un altro settore... È studiato è quello dei sistemi complessi, dove per sistema complesso si intende un sistema in cui ci sono tante, tanti agenti che eh, hanno appunto un'interazione, queste interazioni vengono rappresentate con uno strumento matematico che si chiama tensore, che ha, grosse, eh, eh, che ha grossi aspetti combinatorici e che anche questi oggetti vengono studiati tramite analisi tipo quelle che abbiamo visto. A tal proposito vi eh, dico che per esempio nel Dipartimento era presente eh, che questo tipo di analisi è qualcosa che io ho visto dal punto di vista matematico, naturalmente ha forti ripercussioni per quanto riguarda eh, l'interazione fra matematica e ingegneria. Per esempio fra matematici ed ingegneri era stata creata la eh, comunità dei sistemi complessi, accoglieva matematici, ingegneri, fisici, eccetera. E un'altra cosa che riguarda il Dipartimento è la prossima, oltre ai corsi di laurea di cui, avete già di cui abbiamo già parlato, è la creazione di alcuni master che servono appunto per completare gli studi dedicandosi più specificamente a certi tipi di problemi, uno che è in corso di formazione che rientra nel discorso che ho appena è il master in bioinformatica che lega aspetti matematici, biologici e informatici del, eh, del nostro studio. E eh, Mi fermerei qui se ci sono delle domande, altrimenti eh, possiamo chiudere questa presentazione. Grazie Luca e naturalmente se ci sono domande scrivetele in chat, voglio ringraziare tutti quelli che hanno scritto in chat domande, ora se ci sono domande specificamente per il professor Chiantini aspettiamo un attimo. Dunque, eh, come ho scritto in chat, eh, una cosa che mi sono dimenticato di dire è che dal 21 aprile al 16 luglio sono aperte le preimmatricolazioni che consistono semplicemente in una prenotazione della propria iscrizione che poi dal 21 luglio potrà essere finalizzata. Quello che succede agli studenti che si preimmatricolano immatricolano e che vengono contattati da uno studente tutor che offre loro un supporto personalizzato, quindi risponde a una serie di domande su come funziona l'Università di Siena e eh, i vari eh, step che vanno fatti poi per completare la propria iscrizione o anche semplicemente può dare suggerimenti sulla vita eh, universitaria. Poi abbiamo avuto, ah ecco questa invece è una domanda eh, di Federico Failla che giro a Luca quali possono essere le principali possibilità per un laureato in matematica? Allora, eh, diciamo, una volta, quando ai miei tempi, la matematica aveva tre principali indirizzi, che erano l'indirizzo eh, generale, l'indirizzo didattico e l'indirizzo applicativo. Direi che da quel punto di vista non è cambiato così tanto. Allora, al di là di quelle che sono le possibilità per quanto riguarda l'inserimento nel mondo della ricerca, questo è valido per tutti, ma eh, va anche precisato che naturalmente è una possibilità che riguarda una percentuale non altissima, nel senso che eh, quando si, eh, si è per entrare nel mondo della ricerca la situazione è piuttosto complessa. Ma a parte questo, che riguarda quello che una volta si chiamava l'indirizzo generale, c'è una, eh, diciamo, una strada che va verso l'insegnamento ma c'è anche una grossa strada che sta eh, crescendo anche di importanza che riguarda appunto l'inserimento in eh, gruppi di ricerca su argomenti tipo quello della via informatica di cui stavamo parlando. Ci sono vari laureati in matematica che sono entrati, eh, per esempio, in passato, tanto per dirne una, nel, in alcune società, che studiano proprio appunto questioni di bioinformatica, tipo per esempio la GSK ha assunto in passato dei matematici, perché vedete in un gruppo di ricerca il matematico è quello che fa il lavoro che stavo cercando di illustrare, cioè mi dà una schematizzazione del problema che permette di capire in certi casi bene dove si può andare, dove ci si può eh, dirigere. E quindi in un team di ricerca, specialmente un team di ricerca di alta tecnologia, qualche matematico ci sta bene. Allora, il numero di laureati in matematica è più basso che il numero di, di laureati in altre eh, discipline, come per esempio il numero di ingegneri o il numero di biologi, è molto più elevato che non il numero di matematici. Questo fa sì però che proprio per questo motivo matematici da inserire in questi gruppi di ricerca sono molto richiesti. Eh, se andate a vedere, per esempio, i gruppi di ricerca che ci sono all'interno del nostro dottorato, molti di questi hanno dei laureati in matematica che sfruttano l'abilità che si sono costruiti negli anni in cui hanno imparato a eh, lavorare con concetti, eh, eh, lavorare con i concetti, la sfruttano per le, per le loro applicazioni a problemi specifici. Non so se questo può rispondere abbiamo un'altra domanda che dice anche il corso di Pied Mathematics magistrale è possibile seguire l'inizio delle lezioni del primo semestre in via telematica? sicuramente sì venendo da fuori sarebbe comodo per finire la laurea triennale eventualmente iniziare a seguire i corsi non essendo in sede la seconda domanda è la seguente il corso si dedica anche alla trattazione teorica avanzata in matematica o si concentra fin da subito all'aspetto applicativo questa... allora eh, provo diciamo allora la risposta è no, si concentra principalmente all'inizio nel dare un completamento della formazione matematica, in questo modo ci sarà un primo semestre che sarà eh, rivolto a dare un po' un'apertura di eh, orizzonte per quelle che sono le cose trattate durante la laurea triennale, per esempio c'è un corso di advanced geometria che cerca di dare uno, uno, una finestra su quelli che sono gli sviluppi attuali della geometria c'è un corso di advanced analysis che fa la stessa cosa per l'analisi matematica e così via dopodiché si va a corsi che rientrano un po' più nelle questioni di carattere applicativo fermo restando che eh, quali siano le possibili cioè la matematica è divertente perché quali siano le possibili applicazioni? Eh, è quasi impossibile dirlo, sono talmente tante che si può trovare applicazioni dalla biologia, alla fisica, all'ingegneria, all'economia, addirittura le cose che studio io in questo momento hanno applicazioni per esempio in linguistica. Questo per dire che sono talmente vaste che eh, sarebbe riduttivo cercare di fare corsi, quindi quando si parla di corsi applicativi tenete conto si parla di corsi applicativi sempre in matematica. Quindi, per esempio, un corso di teoria dei grafi può essere visto come un corso applicativo, anche se eh, non è che si insegna come si preme un bottone per far uscire fuori un, una qualche cosa. Oppure corsi di criptografia possono essere visti come applicativi, ma eh, di fatto ecco sono sempre corsi che hanno questo eh, aspetto applicativo sempre visto, dal punto di vista matematico c'è cioè fortemente rivolto verso una capacità di controllo dei procedimenti. Allora abbiamo Andrea Gennari che dice che la laurea in matematica può dare allo studente anche sbocchi nel campo economico e finanziario? Esattamente, per esempio ci sono alcuni studenti, questo vale anche per l'ingegneria, ci sono studenti di ingegneria e studenti di matematica che hanno, che hanno trovato lavoro per esempio in alcune grosse istituzioni finanziarie cittadine e tutti capite a, a, a chi mi sto riferendo anzi vorrei dire che sono anche eh, molto richiesti da questo punto di vista Ecco, l'esperienza da sì, certo. questo punto di vista è, è altamente positiva. Se posso integrare e... rispetto a questo da almeno tre anni eh, il Monte dei Paschi ha eh, iniziato questa nuova forma di alto apprendistato, apprendistato, in alta formazione, tramite la quale un gruppo di studenti può svolgere l'ultimo anno della laurea magistrale lavorando presso o il, la banca oppure presso il consorzio operativo. Eh, nel corso degli anni sono sempre di più gli studenti del nostro dipartimento che sono stati selezionati. Addirittura quest'anno sono otto, mi pare due matematici e sei ingegneri, che hanno svolto l'ultimo anno, lavorando eh, retribuiti presso NBS eh, e scappendo l'ultimo anno di, eh, di università. Ehm, Tommaso Trentini chiede un approfondimento in merito al proseguimento magistrale della laurea triennale in matematica. Mm. Dunque, in che senso per quanto riguarda le possibilità di studio in altri settori o per quello che riguarda lo studio in altre sedi? Chiedo. In altre sedi è sconsigliatissimo. <ride> no, allora diciamo è chiaro che la struttura del settori. Ecco, sui settori eh, c'è un'ampia possibilità, nel senso che è chiaro che se uno eh, cioè, vuol dire persone che hanno fatto la laurea triennale in matematica e poi si iscrivono per esempio un corso di statistica che è un corso del Dipartimento di Economia, ce ne sono ce ne sono continuamente e eh, è chiaro che noi preferiremmo che le persone continuassero diciamo, il loro eh, corso di studi nella, nella laurea magistrale in matematica, però è pieno di persone che una volta fatta la triennale in matematica poi decidono di dedicarsi, che ne so, alla statistica anche agli, in alcuni corsi di ingegneria oppure in corsi diciamo di, di, di altro tipo ecco sostanzialmente questo è, è, è, è possibile voglio anche dire adesso eh, ma che tutto sommato gli studenti di matematica hanno un'ottima reputazione e quindi sono anche abbastanza eh, ben visti in altri corsi eh, di studio magistrale però io dico noi Invitiamo tutti quanti a tenere conto che questo può essere, questo è soprattutto molto più vero, se posso esprimermi, cioè, triennale magistrale, certo, si può fare il cambiamento, è lo spirito del 3 più 2. Tenete conto che diventa ancora più vero quello che ho appena detto per quanto riguarda il dottorato. È pieno di studenti laureati in matematica che hanno fatto il dottorato in chimica, che hanno fatto il dottorato in biologia, che hanno fatto il dottorato in economia e così via. Da questo punto di vista potrei portarvi tantissime persone che si sono laureate con me, sono andate a fare il dottorato in economia o in chimica e lì hanno avuto un ottimo successo. Grazie Luca, dunque abbiamo da evadere una domanda di Gabriele Ciompi che voleva qualche approfondimento sul piano di studi di ingegneria gestionale. C'è una domanda di Simone Morelli a cui ha già risposto la professoressa Piezi. Il nostro ingegnere gestionale è un ingegnere eh, nella classe dell'informazione, quindi c'è una forte attenzione all'informatica e ai linguaggi di programmazione e come ha scritto la professoressa Piezi, i linguaggi sono tipicamente C, C++ e Java. Eh, avevo risposto prima un'altra domanda in cui eh, si diceva che a livello di laurea magistrale da qualche anno, da un paio d'anni, abbiamo un corso anche di Python. Eh, L'unica magistrale in matematica assieme è quella in, in Applied Mathematics, sì, eh, questo è così. Sì, però voglio precisare che è comunque una laurea magistrale in matematica, quindi apre le stesse possibilità per l'insegnamento, per esempio, di qualunque altra laurea in matematica in Italia. Sì, noi non, non abbiamo approfondito gli aspetti, tra virgolette, formali, legali, però in Italia le, classi sono, le, le lauree sono abbinate a delle classi ministeriali e la classe di Applied Mathematics è la classe LM40 che si chiama Matematica. Quindi uno è per legge un laureato magistrale in Matematica. Quello che conta dal punto di vista della legge è il nome della classe e non il nome del corso di studi che uno ha fatto. Quindi è un laureato in Matematica a tutti gli effetti. Volevo Puoi aggiungere che è un laureato in matematica anche come forma mentis, ecco, non è uno che è, no, è, uno che è laureato in matematica. Facevo, vi condivido eh, la pagina del, ehm, del sito di orientamento eh, su ingegneria gestionale per rispondere alla domanda di Gabriele eh, Ciompi. In questa pagina trovate una serie di informazioni su quella che è la figura di riferimento dell'ingegnere eh, gestionale, che è una figura interdisciplinare che eh, da un lato ha una forte formazione di base ingegneristica, quindi la prima parola ingegneria è molto importante, quindi studia l'analisi matematica, la fisica, la geometria, eh, eh, i fondamenti dell'informatica, allo stesso modo di un qualunque ingegnere dell'informazione. Dopodiché la sua specializzazione riguarda gli aspetti gestionali e quindi organizzativi, economici, eh, di eh, gestione, pianificazione e controllo che sono sempre più richiesti in vari ambiti, dall'industria, alle imprese di servizi, nella pubblica amministrazione, nelle banche, eh, nelle municipalizzate. Molti dei nostri ingegneri gestionali sono andati a lavorare in aziende che gestiscono luce acqua, gas, come si sarebbe detto eh, una volta, perché, mh, diciamo, le idee che stanno alla base della pianificazione, della gestione del controllo, sono simili anche in settori eh, differenti. Il primo anno è sostanzialmente analogo a quello di ingegneria dell'informazione informatica e dell'informazione con poche differenze. Eh, nel secondo anno ci sono le materie. Eh, eh, io dico entry level dell'ingegneria, cioè i fondamenti eh, delle telecomunicazioni, i fondamenti dell'automatica, i fondamenti dell'elettronica, eh, oltre a eh, corsi come ricerca operativa, probabilità statistica, che completano la formazione di base eh, eh, dell'ingegnere dell'informazione. Il terzo anno è quello in cui invece ci sono i corsi specifici dell'ingegneria eh, gestionale. Qui vedete i nomi. Eh, ottimizzazione combinatoria di cui ha appena parlato Luca e modelli per la pianificazione dell'attività, pianificazione e controllo di gestione, sistemi di controllo, sistemi meccanici, fondamenti di impiantistica, cioè è una figura che copre vari aspetti: tra l'ingegneria industriale, l'ingegneria dell'informazione e anche aspetti più di ambito economico gestionale. Abbiamo un laboratorio di gestione d'impresa, abbiamo un corso di lean management. Abbiamo un, un corso eh, piuttosto innovativo di programmazione, organizzazione e gestione delle aziende sanitarie. Perché? Perché l'ingegnere gestionale dà un contributo anche in quell'ambito lì, che è l'ambito per esempio degli ospedali, sempre più ci sono ing ingegneri manager di aziende sanitarie e di ospedali, di case di cura, Perché, eh, per esempio, cito una cosa, il nostro gruppo di ricerca operativa ha fatto un progetto in collaborazione con l'ospedale di Siena per l'ottimizzazione dei posti letto per l'ottimizzazione dell'uso delle ambulanze e così via poi trovate qui una serie di informazioni sugli sbocchi eh, occupazionali eh, che cosa fa un ingegnere gestionale sul lavoro, quali competenze deve avere, in quali aziende tipicamente va a, a collocarsi, ora non, non volevamo dilungarci a lungo su tutti i corsi di studio, sul sito di orientamento eh, trovate tutte le informazioni, nel frattempo vedo che la chat si è riempita eh, ok, per trovare più facilmente uno sbocco sul campo economico e finanziario quale tipo di ingegneria è più adatto tra informatica e gestionale? Beh probabilmente mi sento di dire eh, gestionale tenete presente che i primi due anni sono simili e che a volte abbiamo passaggi da un corso di laurea all'altro senza grossi problemi ehm, scusate un'ultima informazione per quanto riguarda la magistrale in inglese e in matematica, i corsi sono tutti tenuti in lingua inglese oppure ci si adatta in base alla classe corrente, alla presenza o meno di ragazzi stranieri no, diciamo normalmente i corsi li facciamo in inglese ah, ha già risposto eh, ehm, sì, può capitare insomma mh, Dipende, ecco. Ultimamente ci sono studenti stranieri, anche nel corso di laurea in matematica, che eh, ha convertito più di recente la didattica alla lingua inglese, quindi direi che normalmente i corsi sono in inglese. Però vi devo tranquillizzare su questo, i nostri studenti sono contenti dei corsi in inglese. Non... Vero Luca? Non... Ma, diciamo che eh, ci sono appunto, non è l'inglese di Shakespeare, ecco è l'inglese diciamo, pieno di termini tecnici che non sono molto diversi fra l'italiano e l'inglese. D'altra parte tenete conto che anche per un punto di vista professionale è fondamentale al giorno di oggi cominciare a entrare in contatto con questo inglese tecnico, perché dico sempre ai miei studenti, vi porto in biblioteca, vi prendo gli occhi, scegliete 10 libri a caso, se ne trovate, non in inglese, vi pago davvero, perché ormai la scienza e la tecnologia sono scritte in inglese quindi nella vostra vita professionale è fondamentale conoscere almeno la parte tecnica dell'inglese e nessuno studente ha avuto problemi in realtà in questi anni Volevo aggiungere una cosa sulla domanda di Giada Santori che ringrazio eh, ha già risposto correttamente la professoressa Satiezzi, cioè eh, chi proviene da un percorso di studi umanistici generalmente non ha problemi nell'affrontare i nostri corsi di studio. Naturalmente deve avere passione per eh, la, la scienza, per la matematica, per il rigore che tipicamente noi chiediamo nei nostri corsi. Però eh, il tasso di successo che noi vediamo eh, è lo stesso eh, rispetto a scuole invece di provenienza più scientifica. Quindi eh, assolutamente... Eh, anzi ci fa molto piacere eh, che poi sempre di più come in qualche modo diceva anche il professor Pratichizio nel suo intervento abbiamo bisogno di commissioni di skill diverse Quindi abbiamo bisogno di eh, visioni a 360 gradi della realtà un matematico un ingegnere non possono eh, eh, capire solo di numeri così come e questo voglio dire <ride> lo diciamo da tanto tempo eh, eh, una classe dirigente che si rispetti non può avere una formazione soltanto eh, umanistica, cioè deve essere in grado anche di oggi di capire quali sono le implicazioni eh, eh, della, della tecnologia, dello sviluppo del digitale, di tutti questi numeri che ci circondano, perché oggi chi ha in mano i numeri ha in mano un potere enorme e saperli gestire, saperli capire, saperli interpretare, saperli manipolare è assolutamente eh, fondamentale, come anche Beh. Sì, volevo così. aggiungere una cosa qui uh, vale. quello che hai detto che una delle, delle competenze che per esempio sembrano essere lontane ma in realtà sono, sono molto sviluppate in, uh, in questo tipo di, di corsi in particolare nelle cose di cui mi occupo, mi occupo io è il rapporto delle, delle macchine nell'interfaccia con uh, ne, in, l'uomo nell cioè tutto ciò che riguarda um, l'interface con l'uomo, che ora è fondamentale, va dalla domotica a quello che abbiamo nella macchina, ma anche alle app, al disegno delle app, al progetto delle app. È una cosa che è cominciata a diventare di dominio um, importante anche nei nostri studi, perché noi tutta la tecnologia che sia basata sui dati o come interfaccia è human-centered, e quindi ci sono anche degli studi che sono essenziali, per capire come l'uomo si comporta di fronte alle nuove tecnologie. Quindi anche se volete, comportamenti sociali diventano importanti eh, nel, nostro, nel nostro corso. E ovviamente si studiano, si studiano i fondamenti, le, base, le basi. Abbiamo altre due domande. La prima, come posso orientarmi se sono indeciso tra ingegneria elettronica e matematica? Eh, niente, <ride> qui non possiamo essere noi. Il fatto che abbia frequentato un corso che comunque è inerente all'elettronica vuol dire e non vuol dire, cioè la, la scelta deve essere basata sulla passione. Eh, bisogna cercare di capire che cosa, che cosa appassiona e, e, e buttarsi. Eh, quindi eh, sono, sono tutte e due percorsi assolutamente per noi, eh, centrali e quindi non possiamo essere noi a dirvi quale è meglio o quale peggio. Venite qui, ehm, guardate com'è com il primo anno, ripeto, eh, alla fine del primo anno c'è sempre tempo per cambiare orientamento senza grandi problemi. Eh, si approfondisce molto la programmazione in ingegneria gestionale o si affronta marginalmente? No, Noi crediamo che l'ingegnere gestionale debba essere un ingegnere dell'informazione, quindi... Eh, certamente non è un programmatore, cioè non è uno che ha come target principale la scrittura di codice, però deve essere in grado di eh, utilizzare gli strumenti dell'informatica eh, e dell'ingegneria informatica per affrontare i problemi, per risolverli, quindi non deve essere spaventato dal fatto di scrivere un po' di righe di codice, cosa che noi fra l'altro gli proponiamo di fare eh, regolarmente soprattutto negli esami di, del, della laurea magistrale, per eh, svolgere i progetti che assegniamo durante eh, eh, le prove d'esame o insomma, come, come elaborati. Con il triennio in ingegneria informatica a quali corsi di laurea magistrale possiede accedere a Siena e non solo? Eh, allora, a Siena a tutti, nel senso che con la laurea triennale in ingegneria informatica dell'informazione è possibile iscriversi a tutte e tre le magistrali di ingegneria ma anche volendo alla magistrale di Applied Mathematics andando a compensare un minimo eh, Luca se mi ricordi su questo di deficit Beh, dipende anche dagli esami che uno ha fatto durante la laurea dipende anche dagli esami che uno ha fatto durante la laurea specialmente dagli esami a scelta eh, ci sono però ecco al massimo c'è un problema di sei crediti. Sì, quindi, quindi del, tutto, del tutto marginale. Poi fra l'altro sono cose che, eh, diciamo, dopo che uno ha passato i primi, primi, primi, anni, primi due anni, parlando con i, co con i colleghi, con il comitato per la didattica, si trova il modo poi di costruire un percorso ad hoc per chi vuole fare un, un certo tipo di passaggio. Una domanda da Samuele Magini, come si svolge un po' più nello specifico il lavoro dell'ingegnere gestionale? È difficile rispondere a questa domanda perché l'ingegnere gestionale può eh, occuparsi di tante cose diverse. Può andare a lavorare in un'azienda in cui si occupa dell'organizzazione della produzione, quindi dalla logistica, l'approvvigionamento dei materiali, la gestione del magazzino, l'organizzazione delle spedizioni, la gestione delle risorse umane, la pianificazione per esempio del, del, quello che una volta si chiamava l'ingegnere dei tempi e dei metodi cioè che deve capire nella, in una linea di produzione quali sono i colli di bottiglia quali sono le procedure che richiedono più tempo e ottimizzare eh, eh, diciamo, la performance di una linea di produzione cito un esempio, una nostra studentessa è andata a, a, a lavorare in un'azienda diciamo molto grossa di Colle Valdelsa e diciamo portando una visione che in quell'azienda in quel momento non era presente ha cambiato l'organizzazione di una linea di produzione consentendo di eh, accorciare i tempi e quindi di aumentare eh, la produzione per tempo eh, eh, in maniera abbastanza significativa, quindi questo è un contributo importante come dicevo però può andare a, può andare a lavorare anche non in un'industria ma in, in una banca può andare a lavorare in un'azienda che si occupa di servizi, che ne so, appunto, un'azienda di trasporti, un'azienda che eh, eh, può essere una compagnia elettrica, una compagnia che fornisce eh, eh, gas, acqua, cose di questo genere, le cosiddette municipalizzate, che ora poi hanno un, un regime misto, perché anche lì esiste tutta una serie di procedure di ottimizzazione eh, e da qui si capisce che poi l'ingegnere gestionale affonda i piedi nella matematica no? perché spesso si trova a eh, dovere soppesare un certo numero di informazioni sotto forma di dati, quindi di numeri e trovare una soluzione a un problema che vuole massimizzare un certo indice di prestazione quindi fare in modo che mh, non so, diminuire i costi, aumentare eh, il numero di clienti eh, minimizzare il time to service di una certa procedura no? per, per avere che i clienti siano più soddisfatti bisogna rispondere alle loro richieste in un tempo più, più breve tutto questo genere di cose sono cose di cui si occupa l'ingegnere gestionale è una figura abbastanza trasversale per cui non ha un oggetto di riferimento tipicamente l'ingegnere informatico ha come oggetto di riferimento il computer l'ingegnere eh, elettronico ha come oggetto di riferimento i circuiti L'ingegneria gestionale non ha un singolo oggetto di riferimento, ma opera in vari, in vari contesti. Per le materie del corso di ingegneria gestionale gli argomenti saranno ritrattati dalle basi? Sì, assolutamente sì, come negli altri corsi. Si parte con analisi 1, algebra lineare, fondamenti di informatica, eh, eh, come, come nel corso di ingegneria dell'informazione e diciamo, più o meno anche nel corso di matematica si parte dalle basi allo stesso modo. Vorrei aggiungere a questo proposito che molti corsi sono comuni tra le varie lauree, tra le due lauree di ingegneria e quella di matematica. Abbiamo una domanda di Luca, qual è il corso più indicato per una futura magistrale lavoro nel campo della cybersecurity? Allora, la cybersecurity è un tema che sta a metà strada, anche questo, eh, eh, tra l'ingegneria informatica e quindi in questo caso il corso di laurea magistrale in Artificial Intelligence and Automation Engineering, ma ci sono eh, eh, nostri colleghi che lavorano nell'ambito delle e delle telecomunicazioni che si occupano di cyber security, per esempio, eh, nell'ambito delle immagini, nell'alterazione delle immagini e dei video, e questo è più affrontato, per esempio, nell'ambito del corso di laurea magistrale in Electronics and Communications, ma i fondamenti che stanno alla base della cyber security, della criptografia, della protezione di informazioni, sono trattate anche nel corso di laurea di Applied Mathematics, quindi la correlazione tra il corso di laurea e la professione che uno va a fare non è così stretta. Certamente eh, eh, questi sono i contesti, cioè l'ingegneria e la matematica sono i contesti in cui si apprendono le basi teoriche e tecnologiche per, per occuparsi poi nella vita di cyber security. Eh, il nostro dipartimento, per esempio, come dicevo, è molto attivo nell'ambito della cosiddetta image forensics, che è una innovativa tecnica di eh, individuazione di truffe legate alle immagini e ai video, alle alterazioni delle immagini e dei video. Se avete un po' presente quello che sta succedendo in ambito fake news e, e simili, è un tema che sarà sempre più eh, importante nei prossimi, nei prossimi anni. Ma io se non avete altre domande eh, vi saluterei, devo dire, commentavo anche con alcuni colleghi offline, vi ringrazio per le tante domande, mi ha fatto veramente piacere e credo che, io spero che l'anno prossimo l'Open Day sia... In presenza, ma non escludo che faremo comunque in parallelo un evento come questo, perché la vostra partecipazione, il vostro interesse è stato per noi molto molto eh, eh, bello, e, e quindi credo sia un'esperienza da ripetere anche nei prossimi anni, specialmente per coloro che magari sono lontani e non possono eh, venire di persona. Bene, grazie a tutti, e ringrazio Simone Marullo per il supporto, Elisa per le, le risposte e Luca e Domenico per le presentazioni. Grazie e buona serata. Arrivederci. Grazie a tutti. Ciao, Arrivederci. Arrivederci a tutti.